Segga, Giovanotto, segga. Senta, Giovanotto, qua c'è un verbale in piena regola. Ubriachezza molesta e presunta partecipazione a furto con scasso. È vero, Giovanotto? Eh, lei mi sente, vero? Io sto parlando con lei. Eh. No. Ma scusi, lei chi è? Eh, ma come chi sono? No, dico, lei è il vice Eh, sì, sono il vice-commissario. Dai, ah, io me ne ero accorto, perché lei è la tipica inesperienza di colui che fa le feci. Ah sì? Eh, scrivi, scrivi. Ostentava linguaggi e atteggiamenti provocatori. Chiami il commissario. Oh, basta. In questo momento il commissario sono io. Eh no, lei è il vice-commissario, scusi. Eh no, no, no. Eh, scrivi, scrivi. Eh, sono io il commissario. Mancava di rispetto al commissario di servizio. No, al vice-commissario di servizio. È meglio essere precisi. Come? E poi nell'altro foglio tu? Eh, perché qua una denuncia la faccio io. Ma che denuncia? Per sequestro di persona e sottrazione di lacci, cinta e cravatta. Ma che scherziamo? Ah. Come? Dico una cravatta di seta. 1500 lire. Meno come mm. la sua. Ah. Eccola qui. Ah! Oh! Piano piano. Guarda la mia. Cioè, no, vabbè. Quasi la mia. la. La sua carichino, la sua da carrettino, Così, la carrettino. Ma, ma come da carrettiere? Ma no, da carrettino No, no, ma eh, dico Ma lei eh, si rende conto della gravità della sua posizione? No, qui è lei che non si rende conto Eh, no, è lei No, è qui che dimostra di essere vice Scusi, eh. Se ci fosse stato il commissario lui avrebbe già afferrato, giudicato e assolto eh. Ma che cosa? Ma scusi, qui bisogna decidere. O furto con scasso o ubriachezza molesta? Eh? eh già, lo so. O l'una o l'altra cosa? Decida. Scelga? mi faccia un favore, scelga? Scelga. Se qui andiamo avanti alle lunghe. Ma eh. eh no, no, eh. guardi, io non scelgo proprio niente. Eh. No, non scegli? Vabbè, scrivi il vicecommissario. Si ricita di scegliere. Ma, ma che c'entra? Invece è tanto chiaro, scusi. Ladro con scasso. Furto con scasso. O ubriachezza molesta. Quale preferisce? Eh? Io. No, ma dico, quale preferisce? Ma di che cosa? Ladro con scasso, ubriacchezza, malesta. Eh? Oh, ma... Ma scusi, dai, lei si è mai ubriacato? Eh, eh mai. Mai? <ride> allora non hai esperienza. Come puoi giudicare un ubriaco? Se non sei mai ubriacato. Perché non sei mai ubriacato? Perché? Perché? Eh? Eh, è perché non bevo. È, è logico, no? Eh <ride> No, perché non ha mai superato momenti di sconforto. Tutto gli è andato bene nella vita, tutto. meno la carriera, eh. Vabbè. La, la carriera? Ma come la carriera? E vabbè. E eh. eh, perché? E vabbè, vice. Eh, eh, sì, sono vice. Vabbè, vice alla sua età. ma. E eh, vabbè, aspetta, aspetta. Vabbè, ma non mi importa, nel senso. Invece, è importante sapere che io ero a e ci doveva restare a stegno. Facile a dirsi, sei mesi chiuso in cantina. E che ci faceva chiuso in cantina? A guerra! Eh. In cantina? Sì, mentre il mondo combatteva, io resistevo chiuso in cantina. Solo, senza acqua, senza luce, sempre vino e solo vino. E' eh, è uscito quando è finita la guerra? Eh no, quando è finito il vino. Eh, eh chissà lei dove era imboscato. Imboscato, eh, no, no. Io ho fatto la guerra, Prigioniero in India ero io. <ride> vabbè, in India, in mezzo ai figli d'India, vabbè, in India non c'è una divisione italiana, eh. Ah, ma come, ma io non la capisco, ma che dice? Dico, non c'è una divisione di italiani, eh. Come? Non c'erano gli invasori italiani, non c'era mica una divisione di italiani. Vabbè, uno dice: Sono stato in India, come l'accetti tu che sei stato in India? Sono stato in India, sono stato in India, bu bu <ride> Allora la gente a dire il contrario, vabbè. Eh, deve essere una cosa che non mi interessa. Eh, lei non può gi giudicare un ubriaco di guerra. Chiami il commissario. Oh, senta, allora, basta. Eh, Smettiamola adesso, finiamo finiamola qui. C'è una denuncia, vera e propria. Il vigile notturno l'ha vista in mezzo a due laghi. Poi questa è cosa che se la regola del magistrato non è cosa mia. Chiami il commissario, lui è laureato. E perché? Io non sono laureato. E vabbè, <ride> la laurea, il tempo di guerra, in India, vabbè. Mi sono presa anche la laurea in India, bucu bucu bucu bucu. vabbè, dai. Oh, senso. io rinuncio per oltrezzo a un pubblico funzionario. Ma, ma... Ma capito, la no, laurea? Lei sta abusando della mia bontà. Abbe pazienza. Ma perché si sì, è scusi? Ah, ma io la faccio mettere dentro? Quindi andiamo a metti fino a domani. E Andiamo a metti fino a domani? È lei che... Dobbiamo ragionare con calma, scusi. Oh, è quello che dico anch'io. Bisogna ragionare con calma. Sì, ma... E sia zitto, sia zitto lei! Oh. E eh no, perché lei si altera e noi dobbiamo ragionare con calma. Quindi ragioniamo con calma. E ragioniamo con calma. Quello ragioniamo che calma. Con calma. calma. Eh, ragioniamo con calma. E' Ragioniamo ragionare con calma. Eh, può ragionare con calma, scusi. Eh. E ragioniamo con calma. Eh, sentiamo. Che c'è? Chiami il commissario. Oh, basta! La mando dentro! Portatelo via, portatelo ma via! Ma non, non può! Guarda, non magistrato. può! Che fate? Non può, non può! Oh! Aspetta eh, un attimo. Perché non posso? Eh, oh, non può! Eh, non può! Eh, eh perché? Eh, ma scusi, allora, io perché le ho detto di chiamare il commissario? Perché è il mio più simpatico? Eh, no! Perché questa è una responsabilità e lei non si può... Prendere questa responsabilità, eh. eh, non può, non può. Oh, basta, portatelo via! Oh, ma allora mi costringi, eh. Lei vuole sapere perché non può. Io l'ho avvisata, lei non si fida delle mie parole. Va bene, vuole assumersi questa responsabilità, eh, va bene, va bene. Lei vuole vedere, lei vuole toccare con mano, va bene? Eccola Lo vede? Lo vede? Ma chi è? Go ahead. Yeah.